visione prospettica cioè di prospettiva quindi una teologia prospettica e molti autori hanno diciamo così lavorato specialmente della scuola di Bologna possiamo dire ma non solo anche all'estero e perché l'ho definita così vi faccio un esempio abbiamo detto che il profeta è l'autentico interprete della cronaca che si sta vivendo in ogni epoca Focalizziamola per esempio per il regno di Giuda, il re XYZ, Hachas ah, Ezechia, Giosia, Joachim per esempio, sto dicendo dei nomi in ordine decrescente, ah, a corte dei profeti. Questi profeti stigmatizzano una situazione del presente, danno le ipotesi che Dio, quelli veri profeti, eh? <ride> che per esempio sono Isaia, ecco, fino a Geremia, fino a Ezechiele, insomma quelli che conosciamo, quelli che canonici, quelli ispirati, stigmatizzano una certa situazione, dicono al re guarda non fare l'alleanza così perché se no ecco la profezia ti succede questo, questo, questo e questo e poi cominciano a dare un vaticinio futuro, futuro che non esiste, quindi per l'ipotesi A, vaticinio del futuro, A, ipotesi B, l ipotesi a è la scelta del re, d'accordo, o del popolo in sinergia col re. Bene, andiate alle puntate precedenti, capite? A questo punto il profeta per esempio, nel Vaticinio A, dice, accadrà così, ovviamente da per presupposto il fatto che il re abbia fatto una decisione perché accadrà così, perché se il re cambia idea accadrà colà, c'è cioè un'altra cosa, d'accordo? Questa è la grande libertà che Dio dà ai profeti, perché non è il destino Dio, beh, e c'è una profezia. Vi ricordate quella classica, no? Della, della, della moglie di Acas, e dice, eh, Isaia gli dice... La Vergine partorirà, la giovane fanciulla, meglio ancora, in ebraico, avrà un figlio chiamato Emanuele. Bon. Ora, se io vado da un ebreo e gli dico che quell'Emanuele lì è Gesù, il Vangelo dice questo, ovviamente, noi siamo certi di questo, si mette a ridere perché sa che quella profezia è già adempiuta. La prospettiva, vedete? Le due mani sembrano assolutamente attaccate, cioè i due, i due episodi futuri la nascita di Gesù e la nascita di Ezechia, l'Emmanuele all'epoca, il grande riformatore, figlio di Acaz ci sono quanti? 700 anni di differenza? sì, no, però nella prospettiva sembrano coincidere questo, questo giochino, che poi non è un giochino, è proprio l'effetto del grand'angolo, l'effetto del, del teleobiettivo È così in tutte le profezie, cioè tutte le profezie si sono oggettivamente già adempiute. Allora qualcuno di voi direbbe, no perché il lupo con l'agnello ancora non è successo, conosco anch'io il terzo libro di Isaia. Ma qui entriamo nelle profezie che non sono profezie, ma sono già L'apocalittica si gioca in pochi giorni. L'ultima parte del libro di Isaia, l'ultima parte del libro di Ezechiele, il libro di Zaccaria, in parte il libro di Ageo e tante altre cose. Daniele, che addirittura per gli ebrei, pensate, non è neanche dentro la sezione chiamata dei profeti, dei Nevi, nei Ketubim, negli scritti. Quindi non lo considerano un profeta, anche se fa profezie, noi le chiamiamo così, le considera ovviamente un apocalittico. Beh, tutta quella roba lì si gioca praticamente tra quelli che noi diciamo tre anni e mezzo, noi li chiamiamo i sette anni, poi se andate a vedere in Daniele non è sette anni ma è un'altra cosa, ehm, lo vedremo quando studieremo nel corso con Terre della Bibbia, eh. mi raccomando iscrivetevi al corso perché lì faremo tutti i testi, leggeremo tutti i testi, vedremo le monografie, adesso è soltanto un'infarinatura per vedere di cosa si andrà a parlare, di cosa, di cosa tratta l'Apocalittica come genere letterario e periodo tra virgolette metastorico, chiamato così. Ebbene, quelle che ancora non sono accadute, in realtà molte, molte sono già accadute e noi non lo sappiamo, nel senso che ehm, il Volgo non lo conosce, perché se non ha studiato storia, non ha visto ciò che è accaduto, non può neanche saperlo e pensa che debba ancora arrivare, no? Ecco, questo normalmente succede nella parte tra virgolette storica dei profeti quello che ancora non è successo è perché riguarda l'apocalittica ma nell'apocalittica non c'è una profezia alla quale ti devi così, eh, devi sottostare perché così andrà ineluttabilmente nella profezia non c'è questo gioco, ve l'ho già spiegato ipotesi A, risposta di Dio A tu fai B, risposta di Dio B tu fai C, risposta di Dio C ed è coerente con quello che dice il profeta prima non perché debba andare così perché Dio vede già tutto compiuto tutti i compiuti, i futuri nell'Apocalittica no nell'Apocalittica noi sappiamo esattamente cosa succederà perché siamo arrivati all'ultima stazione come sappiamo tutto ciò che è successo nella prima stazione no? con la creazione da Eva, così sappiamo ciò che ineluttabilmente sarà il combinato composto delle nostre scelte con quelle di Dio Falso profeta anticristo, attacco Israele e fine del mondo. Vedete che non entro volutamente nella polemica millennio non millennio a metà, prima grande tribolazione a metà, dopo, perché è un problema oggettivamente difficile in base alla prospettiva nella quale ti poni, hai tre risposte e a volte anche possono essere anche tutte sinergiche. d'accordo? Ma di fatto l'apocalittica è una fotografia. Gerusalemme celeste, Cristo vince. I nemici di Cristo isolati per la perpetuità, i figli di Dio nell'eternità già con il Cristo sulla terra, pieni della natura divina, divinizzati, santificati e che svolgeranno insieme al Cristo il culto eterno. Nell'eternità che non è la perpetuità, l'eternità, la vita di Dio, già si fa adesso l'eternità, l'esperienza dell'eternità. Quindi, oggi cosa abbiamo detto? La prospettiva. Le profezie si sono anche adempiute più volte. Un evento, per esempio, profetizzato da Mosè, si è verificato ai tempi di Mosè, ai tempi di Babilonia, ai tempi del 135 d.C., nel 1948 al ritorno degli ebrei in Israele. Qual era questa profezia? Peccherete, andrete in esilio e tornerete. E c'è successo. È successo con i patriarchi, è successo con, uh, con i babilonesi, è successo con i romani. Cioè, è già successo almeno almeno, almeno tre volte. Poi qualcuno può anche dire, no, guarda che è successo quattro volte, perché è successo anche con i tolomei. E avrebbero ragione. Quindi le profezie sono già accadute. Quelle che non sono accadute non sono profezie. Sono delle fotografie dell'ultimo giorno e quindi è quasi anche assurdo dare date infatti tutte le volte che vengono messe delle date ci si sbaglia sempre e addirittura, e addirittura attribuire a, pe a personaggi del passato che hanno caratteristiche o che, o che ebbero caratteristiche simili similoidi al falso profeto, all'anticristo tutte le attribuzioni sono tutte fallite tutte, tutte basta avere un po' di onestà intellettuale e andarsi a guardare gli ultimi non so, commentari biblici degli ultimi 300 anni. E vedete che tutte le profezie fatte, o meglio, tutte le applicazioni apocalittiche ai personaggi storici dell'epoca in quale è stata redatta l'edizione che avete in mano della Bibbia, è stata fallimentare. È stata fallimentare. Io ce l'ho studiato tutte le vite queste cose, e per quello ve lo dico, per liberarvi di un peso quindi e concludo l'attesa degli ultimi giorni deve essere un'attesa che fa parte del simbolo apostolico di nuovo verrà nella gloria giudicare i vivi morti il suo regno non avrà fine Gesù nel capitolo 24 25 di Matteo ha detto di stare con le, con le lucerne accese non è che ha detto dovete dormire ci mancherebbe quindi la tensione per il ritorno di Cristo deve essere quotidiana ma i tempi li decide Dio noi possiamo accelerarli o rallentarli il catechon no? di cui parla l'apostolo Paolo colui che trattiene, no? Pare che grammaticalmente non è proprio così, ma lasciamo stare. Non voglio entrare in polemica con i filologi che non già abbastanza con i fratelli. <ride> quindi, ecco, vi ringrazio. Se volete approfondire questo tema, qui sotto avete l'indirizzo e la mail di Terra della Bibbia. I corsi si chiuderanno a praticamente a fine, aprile, e quindi, a, fine, a fine marzo, scusate. E, e quindi diciamo che siamo convinti che già in tanti vi siete iscritti posti sono veramente pochissimi e basta una telefonata a, ai responsabili e potrete vedere potrete vedere insomma cosa cosa è rimasto ancora della classe se avete domande approfondimenti eh, credo che quella sia una buona una buona sede di confronto se vi è piaciuto il video vi credo di iscrivervi al canale che tanto ovviamente è gratis fate circolare il video e con buona pace di chi Colpisce così le persone, magari perché mi arrivano tante lettere di persone che sono dispiaciute perché quando fanno girare il video c'è gente che contesta, si arrabbia, si ribella. Dico, eh, a livello accademico sono ben felice di confrontarmi, eh, però colpire la persona per le proprie idee e per i propri studi sia quantomeno poco bello. Poi io, per amore di Dio, do un servizio a chi non lo vuole. Clicca, cambia canale. Ciao! Scusate, ma alla prossima.